Ciao a tutti ragazzi, sono Dynamatics e Marco 007 Siamo tornati su Super Smash Bros. Bro, eh, Brawl, <ride> Ultimate Le abilità di coprire Kirby e Kirby Savage Sì, sì Ok, allora, questa parte... Ci doveva iniziare, allora? Io. io Allora... No, io L'hai ucciso tu con Kirby Nero Aspetta, un secondo! devi andare prima alle attività ok beh fai tu che io, io non so fare se non so che mettere ma metti. è che ci vuole chissà che cosa eh? wow e eh, vabbè rimandiamo gli stessi vabbè allora che cacchio ha questo mio dio mi sa che gli stessi sono li puoi mandare sì. vedi? si vedi vai giù vai giù vediamo No, non li puoi rimandare. No, non li puoi rimandare. Ah, il clui di energia, wow. Vedi. Vediamo questa allora. Quelli che ti portano niente. Sai, da che è fatta con attacco psichico. Ehm... Qualcuno che c'ha un tipo doppio. Immunità terreno appiccicoso. Nessuno. Immunità terreno, Nessun terreno. appiccicoso. Immunità. Era un appiccicoso, appiccicoso. Mi questo. Tipo. No. Mm. Qual è meglio? Puoi non moda? mandare nessuno. Ops. Non è obbligatorio. Uh, attacchi meteorici. Questo è buono. Ma vabbè dai. No. Parti. L'hai solo tu. Non, eh? non, non, non, non, non. Avrei potuto aspettare la fine dell'episodio per mandare qualcuno però. appunto Non fa niente. Così. Quindi ora ma, ma ritirali e poi mandali alla fine dell'episodio. Che stai facendo? Io Pre ritiro. Ah. Ok. <ride> Hai ricevuto nulla. Okay. ok adesso Dojo Che stava solo Bombi Bros <ride> Ah ti stavo aspettando Vuoi fare ragione uh, Sì si sì. niente E ora l'altro dojo Con loro C'erano tre persone Si sì, sì, ok Perfetto. Perché mi Però... mandato pure Daniametti? Mm. Quale Ievi? Ok, uh, adesso vai. Ti devo dire io Scusa, ma andiamo lì nel dungeon. No. S perché? Quale dungeon? Scusa. Quel dungeon? C'è un dungeon in cui. Lo, lo facciamo in... dopo. Cioè, scusa, ci troviamo. Che sono dopo? Due... Che ora è più complicato. Cioè, poi dopo dobbiamo... ci perdiamo. Il dungeon. Ma dove stai andando? qui? Lì ci siamo andati all'inizio dell'esplay si sì, certo lo dicono tutti io sono un po' perso allora proprio tu hai detto che va bene che andiamo andiamo a targetare solo un'area e poi e poi la fa ricordare e c'è un altro dungeon vai un patemerino vabbè degli assi oh, beh, quindi beh, meglio se lo so chiederli sono degli assi appunto che eh, sono un po' scarsi no gli assi sono uh, tra l'astro nascente e oh, la leggenda ma... ma scusa il livello massimo è 5 stelle leggenda quindi 4 stelle il massimo sì. che schifo <ride> lo so Abbiamo la gravità interrotta e questa bionda qua ridotta questi inventi appena in green numero cade dopo un po' vabbè Ah, non è vero, non vale quell mm? Va a quello così. Ma no! Sei sì. schifo! non sì. possiamo aumentare ah. il livello di questo? No. Ma va, è debolissimo! La gravità è ridotta, significa che.. che volerai un po' di più, quindi non fai niente, vai. Metti pipino pilangia e metti qualcun altro. Pipino piragna. Lo so, ho cliccato per sbaglio. Metti qualcun altro che ti non nessuno metti qualcuno che ti per attacco, che ne so Allora Se perde è colpa tua No colpa tua Perché sei la se non riesci a vincere contro loro E isclimate Che vuoi Fit Trade? Ho messo casuale Hai detto hai detto visto che non ha E poi tu no, mi hai no. detto che sono deboli Io ho detto che è schifo che sono solo quelli di Ecco vedi ma farsi i pacchi regalo, lì fai un bel regalo di Natale Che cos'è? Che cos'è? Mr. Sasso. Ah, ok. Professor Sasso. Vedi che la gravità è ridotta, con i voli. Volano tutti. Ma, te lì. Tanto ci voleva? No, eh, il capo e la femmina. Ah, wow. Sì, in alcuni interi. Te lo consiglio riesco. per atterrare prima, premi due volte in giù, velocemente. Vabbè però evita che lo mangi, le cose. Ora prendi la barra in fuoco che è meglio. Ah, vedo di essere lui. Ma come? Ma che schifo. Non so come stava cadendo il controller. Ok, tanta roba. Sì, ma un Potenzia i tizi che attaccano. Il trio Brio. Chi è? Perché? Perché sono forti Non ora Aspetta Uh ponte Sì, quelli I due Quei due Sono, sono quelli che Fanno Wow Adesso sono nella tua Però prima Già che siamo qua Sblocchiamo Duo d'accanto D'accanto Allora lui è lancio Io prendo Attacco Personaggio Facciamo che uso un po' Marte da... Oppure no, Lucas sei sì, d'accordo, Mart. E invece come spiriti mettiamo il tizio... Questo. Via. Liberiamo. Fuso Ma scusa, Mart usa, usa pugni e calci. Um, no. Allora cosa ti servono quei due spin? Ah boh, vai niente. Si batte lo stesso, easy. Io spammo il contrattacco. Prima o poi attaccherà o poi Eccolo. Non puoi contrattaccare la lattina. Cioè puoi farlo, però non ti serve a nulla. Ma. Muoviti! Bravo. No, no, no, no, no, no. Ok. Vai. Hahaha, hai ucciso lui. c'è proprio lo smash finale per quanto romejavo. Vabbè. Andami. Aspetta, secondo. Ok, tante sperabilità. E adesso andiamo da... Al ponte. E aspetta, allora, vado io. In questa zona, che cosa ci manca? Allora, ci mancano un casino di cose, andiamo prima al ponte. Sì, invece, fammi vedere, vuole vedere subito le cose. Ci mancano un sacco di zone. Non lo so, qua si può andare qui non si può, qui c'è Jeff che dobbiamo batterlo al più presto qui c'è un altro gruppo. Oh, ah sì, è sempre quello oh sta andando al ponte vuoi aspettare un secondo so io dove è il ponte? lo conosco meglio di te la, la vampa no no non è vero ok vai comunque prima non vado a questo ponte come? cosa intendi? ma ecco. cosa l'altro ponte l'altro ponte sta in alto, vai, completa quello poi ci vado lì vedi dove sta dove? lì non lo so Ce ne stanno tre di ponti quindi vedi che è utile Vedi? E ora abbiamo uno spirito leggenda. Sheriff. Sì. Per i ti aumenta la potenza contro gli, gli aiutanti. Trofei. Eh? Trofei. Ti aumenta la potenza contro gli aiutanti trofei. Oh, wow, di sicuro non potremmo in tantissime battaglie. Vai no. con sì. No. Sì, sì, sì. No, è troppo forte. <ride> no. Controlla un con secondo. Non ci sono altri punti. Ok. Che ti devo dire? Se vuoi fare. Ok. Io mi faccio quel personaggio lì. Quale? Quello che abbiamo lasciato in sospeso qua. Non abbiamo lasciato nessuno. Sì. No, no, i personaggi li devo fare io abbiamo detto. No. Sì, non è vero, non abbiamo mai detto Vabbè, che abbiamo... alcuni abbiamo... personaggi li ho fatti io. Ma l'abbiamo mai. Non ci sono questi io. Grazie che abbiamo ci sono io. E usato Mart, che bello! È come... Quanto dovrebbe essere forte, non è chiaramente. Ah, sai, finito. Sì. Non ti... Si... fa il sederino a strisce. Si fa il sederino a strisce. <ride> <ride> Mi piace, questo non è bene che... Che è il raggio di. Non l'ho mai di, giocato di, a mele. Lo so, ma il, il raggio di grab di Marte non è come di mele, che è infinito. È eh, come ti sta Mi, ti sta massacrando loro. È velocissimo è una cosa impressionante estranta. Mm. Mm. Mi si arrabbi. E eh sì, ah. perché io di solito con quei pulsanti che tu hai messo. Oh, alleluia. Stai morendo pure. Non <ride> lo so. Me da. Vabbè. Uh, sì. Mi sa che ora possiamo prendere un'abilità. Di regola. No, no. ok. Uh, ok, adesso vado nella foresta di nuovo. Oppure in città. Tra la nebbia. Altro che la foresta. Vabbè, è una foresta. Che sto facendo sul il giro Bo, sei tu il pazzo vedi marco come piace correre facciamo questo dai lateas e latios sono degli assi la velocità nemica aumenterà molto ma frenarsi richiederà più tempo questo mi potrebbe mi potrebbe tornare a vantaggio anzi tra poco appariranno soltanto lateas e latios ok uh, sì vediamo No, non ci sono consigliati ovviamente. Lui è difesa, quindi io sono un Greb. Eh, consigliati. Niente. Quindi eh, togliamo consigliati. E mettiamo lui. Sì. Ma ah, sai, sì, i Pokémon sono considerati assistenti. Che cosa vuol dire? Perché se, se è così uso, Sheriff. Quali, che, che cos'è? cosa ah, fa dice, dice che ci sono le pokeball ma ah, eh, delle eh, pokemon si sì, dovrebbe ma okay. no, no. Allora no no no no no no no no no no no no un no no no no no no no no che no no no no no no no no no no no no no no no no mi piace il Down. Duo dell'account. Due account. Uno per la papera, uno per il cane. No, loro condividono. Ciao condividono sorry, un sorry, solo account. Due da account. Questo è pessimo. Ce ne sono due di diciamo, Caesar, è giusto. Ecco l'Atias. E Latias. Wait. wait, wait, wait. Sono Latios lati Sì, ho capito, però eh, non è giusto così. Wow. Sì che è giusto. E questa è la condizione. No, non, non mi ha detto che eh, spawnavano subito le, le pokeball a caso. Ha detto che spawnavano le Pokéball. Ha pokeball? detto che al lancio delle, delle Pokéball appariranno determinati pokeball non che all'inizio della battaglia eh, vabbè. Muori. Eh, tocca a me! Ho capito! Perché eh, rivincita? Ho sbagliato. Ho cliccato a destra, però non è andato. Fermo, Marco. Io non so, sei il due d'account. Vedi, già stava. <ride> che cacchio, però mi. Uno mi. No, vabbè, te. Tanto, tanto sono i tuoi comandi. Cioè, uno mi prende, eh, mi tire, poi mi tira e poi ci sono i Latios e Latias che, che continuano a massacrarmi. Ah. De de. Ora tu, me! Oh, che cosa? Non ho fatto la battaglia. Ok, visto che sono forti. Yerbik. Yerbik oppure curve speriamo che il volume si sente perché a mio parere è un po' basso cioè nel caso vabbè alzate il volume se ci avete già al massimo mi dispiace uh, uh, uh, uh, uh, che cosa ah, ah, hai ucciso il tuo amico <ride> non è vero oui. Ma sono labido, non ho fatto nemmeno la scudo. Boom! Buia! Buia! Boom! Bu no, dai, l'avevo preso. No, no, non presa. no Kirby. Vol, vola via!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 ma vai, che, che sto cercando di fare secondo te. Lo stai cercando di ammazzare. E non è quello che dovrei fare, scusa. No, lo dovresti spingere al bordo in questo genere di mappe. Oh, mio Sono una palla nera. <ride> ok, vuoi uh, aspettare, ma no. <ride> Devo andarti tu... al prossimo spirito. Mandarti, non andarti. Da quando c'è il mio professore di grammatica o di italiano? Da un quando non, non dovresti parlare in italiano? Vai, la Will Balance board <ride> So già con chi ucciderla. Uh, ovviamente con Mario, perché Mario odia il fitness. <ride> Oppure anche con Kirby, Cioè arriva oh, scorso. Kirby no? ammazza ammazzare il fitness. Cattivo fitness. Io so, con però io so benissimo con chi combattere vabbè, questo Vabbè, Lucas, Lucas, è un bambino. Oppure Scimmia, Scimmia Naturalmente, casuale. Hai messo il mio nome, lo sai? No, ho messo il mio Si, diventa così Casuale, mi ha messo il treno di Wayfit. e eh, vabbè, calma. <ride> Sfida tra yoga. Sta oh. ferma. No, no, no. Perché non gli hanno messo la voce? Perché? Ma non è bello! Movimento più, no, è brutto! Vieni, vieni! vieni, vieni. Senti! Lanciabilità più! What? Dai, ma non lo mi... sai usare! Perché spammi così a casa! Mio dio! Perché è utile! No, non è vero! Sì che è utile! Ok, è utile. questo ci porta un altro dojo! Giodo Mi ricordo che c'era un negozio Ecco infatti, un altro Non ce l'abbiamo ora Penso più Vabbè io vado di qua che stiamo. Lui è neutro Incontra energia, va bene Userà più provocazioni E allora Che cosa do... <ride> che, che cosa dovrebbe aiutarlo questo? Eh? Infatti non aiuta lui, aiuta te. Appunto, perché faceva le provocazioni in questo modo, cioè, potrebbe irritarmi leggermente, però appunto è un principiante, insomma. Appunto, e è un principiante, ti aiuta. Allora. Fa schifo. Infatti usa le provocazioni. Allora, consigliati. Infatti c'è questo, oppure antigravità. Allora, facciamo questo. E poi... Un antigravità. Sì. No, no, non il jetpack, il jetpack è inutile. Perché mi fa sottambolare di più, però con l'antigravità stato normale, che è diciamo, l'unica cosa che importa. Ok, uso Mario. Lo uso classico. Let's go. Smetti di girare per piacere. Mi stai facendo venire il mal Via! <susurra> Perché? Vabbè, ma dai ma combatti come lo schifo! Perché? Vabbè vai, combattiamo stile RPG. In che senso combatte come lo schifo? Sto combattendo apposta così come. Perché pure lui sa facendo così Così come? A combattere tipo RPG, cioè che non è che, che attacchi così di brutto. Cioè. Aspetto che mi attacca lui, schivo nel caso. Semplicemente... Cioè, era l'abbo con lo stesso... Sono 30.000 spiriti accanto <susurre> posso sceglierne un uno okay, e basta Fai la biondina. L'avrei ah, scelto pure io. Bigodina. Wow, mi sono incastrato Fuffi. Fuffu. Fuffu. Fuffu. Fuffu. Fuffu. Fuffu. Fuff, fuff, fuff sei svantaggio. non è vero non lui è vero. attacco okay. oh fuffi fuffi fuffi fuffi alle persone non piace la parola di festa <ride> almeno hai visto le condizioni no è vero da quando ti perdi eh mincare non sono più potenti appena diventano più non ho manco visto con chi sono. Corre il trailer di Wi-Fi Ma no, ancora. Lo... Nine! Trovare il tuo badget. Ti ha assorbito la mossa, lo sai. <ride> uh, va, eh, prendi la spada. Cioè, hai visto quanto è... E hai bloato di te. <ride> Bella bell attacco, fuf. Mi piace di più questa. Ma non è vero. E la presa Fuffi Fuffi Fuffi Fuffi, non si rubano le spade sì. agli altri andate sul canale di Rudotron no A parte che non si chiama così Ti Senti, noi non sì, facciamo torni. pubblicità Oh però lo stiamo citando Citando si sì, lo stiamo citando ma era incomico Eh non sì. No no no Gambero è una cosa buona No Mi non ci parlano. Allora. Allora. allora diventerà più forte mangiando, la velocità di tutti aumenterà e il tizio verrà distratto allora lui è Grab, io sono attacco grab. Poi attirare strumenti Quindi attirare strumenti Questo E poi vabbè Vediamo consigliati E vabbè Devo prendere un altro facciamo facciamo questo mi va di usarlo attacco più con danni alti quindi più, più danni mi fa e più divento potentissimo usiamo dongs usiamo Donkey rosa cong conghi conghi no. conghi donk conghi no Donkey. conghi che c'entra ho invertito la k e la d le sue iniziali okay è vertice iniziale allora questa era l'idea mia non so che tu cosa c'è in mezzo con chi con chi arrabbiata cimia il rosa gialla arrabbiata uh, uh. <ride> perfetto perfetto <ride> è il mio pugno ruota ok gli spiriti qua sono finiti quindi non trovare un'altra zona non è vero sono ci sono un casino Ma di sì, no, sì. no, non, non immagini allora vedi questo bel questo bel paesino dove sono sì. gli altri spiriti? vai sulla scala eh? quella scala lì dammi ti faccio vedere io qui qui No, no, vieni. Eccola, eccola l'altro, l'ho visto. Non solo quella, c'è un'altra. Vai. Springman! Springline! Guarda le condizioni. Guarda le condizioni. Manco tu le guardi! Ma non è vero, io le faccio prima della battaglia! Cioè prima ancora di scegliere I spinge. Noi saranno più potenti. Capitano aumenterà. Springline! Vai, gioco con le sue stesse carte. Pugli più potenti. Premi uh, più. Se lo tu uh. premi più. Eh? Se lo tu premi più. Perché? Perché così starta il risultato. Sì, volevo vedere una cosa. No. Ma no, no! Perché? Davvero esistono queste cose? Sì. Perché? Sì. Lo sai che quella mossa lì che ha appena fatto era un suo attacco speciale in Arms? No, lo giuro. Il suo attacco speciale è praticamente che sparda i pugni. Così. E poi fa un, un, un uppercut. Ma ah. se oh, sei con Kirby da Nazione Ciao, oh, io non ho parlo da Marco Eppure fai il perri a mezz'an Ecco eh, alleluia Il pugno di molti volti Ah Il pugno dai molti volti um, Attacco con Ma chi è più. il pugno dai molti volti? Il brawler ah, okay. Dai molti volti, giustamente perché può cambiare la faccia Comunque attacco più con pugni L'unico ah, sì. sì, spirito che usiamo. Questo spawn uh, Quanti punti spirito? Uh, Io direi di tornare al tizio là del negozio. Jeff. No, Jeff non gestisce un, un negozio. Lo so però... Che cosa? Um, bzz, bzz. è Dirbon. Sì. È lo spirito più schifoso di tutti. 2900? A non sembra così tanto... Schifo. No, no, no. Devi vedere le sue condizioni. sconfiggendo nel tempo lì. No, nel, nel senso quando... Li, come spirito devi vedere le sue condizioni. Um, ok. Vabbè, lo, lo faccio con lo stesso perché lo dobbiamo fare. Uh, Lucas. E di ah. Lucas affronta uno dei nemici che si può affrontare, suppongo. Spero. Che se non ho detto una cavolata cosa? lascia stare lascia stare perchè non hai messo una difesa? boh <ride> non si vede manco sul piede di game watch ma no ma è minusco. ha pure 300% di oddio <ride> ma non è que questo non è mini questo è nano proprio Guarda, danni iniziali 30, cioè è, pu è pure negativo. Ma no, cosa? Guarda, metti... Vedi sotto il livello, danni iniziali 30. Probabilmente è pure per il nemico. Non penso che metteranno uno spirito dannoso. No, è uno spirito dannoso. No no. Sì. no, no. Sì. Allora provano la prossima battaglia. No. no, perché dovrei. Non andare tu. Boh ah, facciamo zombie bronze, tutte ne frega, ah, no. No, comunque non andarci ora. E voglio vedere dove porta. No, no, no. Probabilmente è un warp per un altro punto della mappa, stavo dicendo. Che non puoi. non è accessibile, quindi.. <ride> sì. Se... Vai dalla scala che dicevi tu. Scala che dicevi tu. scala. scala. Fantasma invasato. Questa battaglia è strana. Perché se allunga il giocatore, non capisco. No, è strano così. Uh, energia più, stop. Sì, ma è energia un'energia più. Magari controlla, però che cosa fa? Mannaggia sì, te. Sì, va bene, siamo già a 30 minuti. Ma eh, vabbè, allora questa è l'ultima. E la prossima volta inizio io. Ok. Mm -mm. Allora, mm -mm. guarda. Mm -mm sconfigge il personaggio principale per vincere la, capa la capacità di salto di tutti i diviniera ok Chiaro bianco Kirby alpino praticamente questo qua è gigante ci sono gli altri due che lui sta un fermo e ci sono gli altri due che si muovono a caso uh. inquietante <ride> che schifo appunto va schifo <ride> che bello che ha fatto una battaglia così schifosa così la a, a che cosa fa? Esiste effetto a venti impetuosi, è più semplice, ok, sembra buono, suppongo. Ok, la prossima parte... Aspetta, aspetta. a vedere se c'è qualche abilità. Qualche abilità cosa? Ah, sì, ok. C'ho ora già, Io visto. Io vedo e prevedo. Allora, abbiamo 47. Allora, lo potevamo fare già un sacco di tempo. No. Sì, invece. Probabilmente no. Probabilmente no. Allora vediamo, durata la trasformazione, no Scudo perfetto curativo. Mmm, è difficile da fare. Scudo perfetto riflettente. Mmm, pure qua è difficile. Lancio più, questo può essere utile. Schivate più facile. Uh, buono, buono. Senza strumenti la lancio. Vabbè, non specchio, cos'è? Ah, uh, ok. Vabbè, subito. Schivate più facili, cioè. Stai scherzando, io ho quelle schivate con mi sposo. Questo per poco non lo potevo. Va bene. Quindi nella prossima parte di Super Smash Bros. e continueremo l'avventura. In cerca di spiriti. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!